We'll Allora, attivazione SOTA, Italia Eco Romeo 310, Monte Barigazzo. Apparato utilizzato, lo Xegu il 6100, eh, l'antenna, il solito bipolo eh, bipola B-banda 40-20 metri con il bel palo rigido. Stranamente è una giornata non ventosa qui in cima al Barigazzo. Temperatura prezzante peraltro Italy Zulu for Victor Quebec Sierra Sicusota Sierra 5 India Lima Foxtrot Italia Zelanda 1 Juliet Kilo Hotel Roger Italia Zelanda 1 Juliet Kilo Hotel QSL Giulia Kilo, hotel, il nome Walter, 6, 5,7 reali. 5,7 reali qui a Torre Pellice, provincia di Torino. Vicino al confine francese, QSL. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 59 QSL. Si, vuole essere una tranquilla. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 6, 2 novembre. Bravo, Whisky. Allora, Italia Kilo 2, novembre, bravo, Whisky, corretto? Uh, Sierra Papa 6 kilo Eco Papa Roger. Roger, Roger Sierra Papa 6 kilo eco papa buongiorno Cinque, cinco, anche te que, que summit to summit over Hai copy, hotel Bravo9, alfa, Oscar radio. Hai copy, hotel Bravo9, alfa, Oscar radio. Roger. Let's Italia whisky, zero hotel, Lima Eco. Oh, fine. Eco alfa 3, hotel, Yankee Hotel. Roger, eco alfa 3, hotel, Yankee Hotel, QSL. Italia Uniform Zero, Papa Victor Zulu 59. Buongiorno 59HT, buon continuo. Oscar November 3, Tango Delta Zulu. Oscar November 3, da, Tango Delta Zulu, Roger. Ho detto ripeto, Alessandro, Oscar November 3, Tango Delta Zulu il vincitore dell'antenna oh ciao benvenuto vincitore dell'antenna oscar november 3 tango delta Zulu. 585859 il tuo rapporto qsl hotel bravo 9 alfa golf hotel hotel bravo 9 alfa golf hotel roger Delta Golf 3, November, Alfa Bravo, Roger. Roger, Roger, Hotel Bravo 9. Roger, Hotel Bravo 9, avanti. Hotel Bravo 9, Delta Hotel Alfa Delta Hotel America, 5 9. Roger, Hotel Bravo 9, Delta Hotel Alfa 5 e 9, your report, QSL. Roger, eco alpha 2, Charlie, kilowatt x-ray, 5-9, QSL. Thank you for 5 good ball in Alexander, you report 5x3, 5x3, eco alpha two, Charlie, 73. 73. my friend, and good weekend. Bye bye. Roger, Roger, Oscar, Mike 1, Alpha X-ray. 5-9 a year report, al Oh, finalmente, Italia Zulu 5 Giulia Lima Foxtrot. Col benvenuto Claudio! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao, <susurra> ciao 73, ciao Claudio. Roger, Roger, Delta Lima 6, Foxtrot, bravo Kilowatt. Delta Lima 6, Foxtrot, bravo Kilowatt, QSL. <susurra> Oscar Charlie Bravo Summit to Summit Summit over uh, Roger, uh, Foxtrot, uh, Stroke, Hotel Bravo 9 Charlie Yankee Victoria uh, Roger Foxtrot uh, Stroke Hotel Bravo 9 complete your call Roger Roger, Foxtrot, Stroke, Hotel Bravo 9, Charlie Yankee, Victor, 5-9 QSL. India November 3, India, 3, Lima. India November 3, avanti. India November 3, India Juliet Lima. Roger India November 3, India Juliet Lima, 5-9 QSL. Sì, ok, ok, provo i 20, scusami, eh. Eh, scusami ma c'è stato un po' di chiamate, eh, dammi due secondi che guardo la frequenza, un attimo. Sì, eh, non c'è problema. Allora, 14.350, dammi tempo che sposto gli interruttori dell'antenna. Problemi, proviamo se, se, se ti ascolto bene, se no pazienza. Prima ti ascoltavo comunque. Sono il Z1 Giulietti, il Hotel. Eh, vediamo un po'. Ah, non ti Allora Roger, Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portate le QRP. Sì, ti ascolto, sono il Z1, Giuliet, Kilo, Hotel, ti ascolto eh, perfettamente, non, non forte, ma non c'è QRM, ti ascolto perfettamente, vediamo se mi ascolti Roger. Roger, Roger, ti do un 5859, eh, 5859, molto meno QRM in banda, non sentivo nessuno peraltro. Sì, sì ma io prima ti, ti avevo sentito che facevi la stazione a Santa, mi sembra su 20 metri, comunque ti ascolto perfettamente non c'è QRM, 5,5 reali 5,5 reali quelle torre a pelli che sono il Z1 Giuliettino, grazie per la gentilezza di esserti spostato mi ha fatto piacere con le anche in 20 metri buona giornata, alle prossime, ciao ciao, ah di nulla ma avessi fatto qua fare qualche chilometro a piedi per spostarmi magari mi dava un pochettino più fastidio ma è solo questione di abbassare l'antenna e cambiare l'interruttore, torno in 40 grazie ancora a presto complimenti per l'attivazione ciao ok signori 73 è stato veramente un piacere e bellissima giornata grazie